Oggi, eh, con la collaborazione di un suo studente, di Paolo Piasini, eh, ci presenterà un intervento intitolato Chimica, analitica e ambiente, due validi alleati, il caso della Valdedello. Facciamo un bel applauso. Buongiorno a tutti. Bene, eh, questo intervento è spezzato in due parti, la, la parte introduttiva per capire alcune cosine diciamo più che altro legate all'importanza eh, della, della chimica e in particolare della chimica legata per l'ambiente, per l'analisi ambientale, e poi lascerò la parola al dottor Piasini, che non è un baltellinese ma è un ragazzo che viene dall'Alchiavena che è, mio, è stato vivo e tuttora mio laureando magistrale. e Quindi inizierei diciamo, a, a parlarvi di un po' di quello che è l'insubria in Valtellina. Eh, noi abbiamo una tradizione eh, diciamo di interventi tra virgolette sul punto del livello didattico in Valtellina, soprattutto appena qua sopra. Eh, sono 17 anni, quest'anno è il 17 anno che portiamo gli studenti del primo anno al rifugio Gerli Porro. Eh, e lì abbiamo fatto fondamentalmente eh, un campo che ormai è diventato stabile, è legato ai laboratori di chimica analitica e di eh, geologia del primo anno, per quale motivo è così importante portare rispetto sul, in ambiente, soprattutto per quelli che devono lavorare in scienza ambientale, perché il laboratorio non è le quattro mura, ma è l'ambiente e soprattutto si vede, si tocca con mano non solamente l'aspetto più pratico, ma anche l'aspetto organizzativo che a volte sfugge, cioè fare una campagna di monitoraggio non è sempre una cosa semplice. E questo è un momento fondamentale per gli studenti poi la Valtellina eh, ritorna eh, al secondo anno eh, botanici e zoologi al campo eh, al, al parco nazionale dello Stelvio ancora geologia eh, per quanto riguarda la parte del glacialismo rock glacier eh, al Foscano e e così via cioè, la Valtellina essendo praticamente davanti a noi noi a Come a Varese eh, di fatto è diciamo, la meta preferenziale da un certo punto di vista per quanto riguarda la didattica la didattica che noi chiamiamo didattica sul campo eh, però chiaramente anche ricerca eh, attualmente noi stiamo lavorando in uh, queste sono delle carte che abbiamo fatto eh, praticamente proiettando dei dati chimici eh, e mescolandoli con dati geochimici eh, che sono stati frutto di analisi che noi abbiamo fatto nella zona eh, dell'Alpe Ventina, nella zona, diciamo, dal lago Pirola fino al ghiacciaio della Ventina, la vedrente della Ventina. Eh, questi sono vecchi lavori fatti sull'analisi di particolato in quota, sempre fatti in quelle zone. Attualmente stiamo facendo un lavoro di mobilizzazione dello studio della mobilizzazione dei metalli, o mobilizzazione post, ma fondamentalmente, cioè eh, tutto ciò che è stato accumulato nei ghiacciai negli anni 70-80, faccio per esempio menzione a certe molecole come il DDT che adesso viene rilasciato perché il ghiacciaio si sta sciogliendo ma nella sua evoluzione naturale, al di là di quello che potrebbe essere lo scioglimento indotto da un impatto antropico, cioè caridamenti climatici, eh, e queste, queste, diciamo, queste situazioni creano la possibilità di mobilizzare delle molecole o degli ioni metallici accumulati tempo fa, creando diciamo. Una nuova forma di inquinamento, e noi stiamo studiando sia diciamo la, la parte ambientale, cioè la distribuzione, quindi l'eventuale eh, ecotossicità di queste cose, ma anche a livello modellistico, cioè come fanno a eh, solubilizzarsi e quindi rendersi disponibili nuovamente in ambiente. Mi ha anche eh, un piccolo fiore occhiello che è uno spin-off, lo spin-off che cos'è? È una Impresa creata dall'università. Questo spin-off si chiama Absolute, ha sede a Vigno, quindi in, in Alta Valtellina, si occupa principalmente di neve. Eh, il progetto Freeride è praticamente gestito, è un progetto dove noi garantiamo in un certo senso delle eh, previsioni valanche localizzate, quindi in un certo senso migliorando quello che è il feedback del rischio valanche. Si parla di rischio chiaramente, questo è il dottor Monti, che è il coordinatore di questa Absolute, nonché il mio Borsista, e attraverso anche Absolute, attraverso il dottor Monti, noi siamo impegnati in un progetto nazionale Antartide, cioè eh, studiamo la neve, in effetti spiegarlo sarebbe abbastanza difficile, facciamo delle fotografie infrarosse degli strati della neve per valutare quali sono gli strati deboli, quelli che potrebbero innescare le valanche, tutto ciò per fare della modellizzazione, quindi offrire fondamentalmente degli strumenti più efficienti per quanto riguarda la valutazione del rischio valanghe. Quindi vedete che non è solo chimica, ma è una chimica un po' strana quella che facciamo anche ad Alstom. Adesso vorrei introdurre brevemente quello che poi il dottor Biasini Paolo, vi illustrerà dopo. Eh, la chimica analitica e l'ambiente. Io sono un chimico analitico. Cosa faccio? Faccio le analisi di fatto, no, no, analisi qualitativa, analisi quantitativa, però devo innescare su quello che è il problema ambientale. Le problematiche ambientali sono molto difficili da affrontare, perché sono reali soprattutto. Eh, prima cosa bisogna comprendere le cause e quindi eh, l'analisi ambientale è un mezzo per capire il perché di alcune cose. L'analisi ambientale non è un'analisi eh, basata su un unico modello o metodo, ma devono confluire diciamo, più ambiti, un ambito prettamente ecologico, può essere biologico, può essere geologico, ma anche quello chimico. Quindi l'analisi ambientale è difficile per quale motivo? Perché devo, in un certo senso, mettere d'accordo quattro persone e non una sola. Se dovessi si solo io sarei d'accordo con i dati che genero io, però devo. Devo valutarmi, devo confrontarmi eh, con altri colleghi in ambiti di scientifici diversi. Ed è per questo che è molto importante, anche in un ambito didattico, fare questa attività sul campo, perché in questa attività noi ci confrontiamo, cioè mostriamo come aree diverse lavorano assieme per dare un risultato. Per, fare, per far capire, farvi capire com'è importante la chimica analitica in, nel campo ambientale vi faccio un esempio, un esempio di qualche anno fa, quando voi probabilmente non eravate ancora nati, anzi sicuramente non eravate ancora nati, ed è eh, quello che successe eh, in una ditta vicino a Meda, nel milanese, fondamentalmente, fra Como e Milano, qualche anno fa. Questa ditta si chiamava Icmeza e il 12 luglio del 76, alle ore 12.37, accadde qualcosa che non era previsto, Cioè, eh, a causa di un surriscaldamento di una reazione che stava, diciamo, eh, procedendo cioè, in teoria non doveva procedere perché i reattori erano spenti ma i reagenti lasciati in questo reattore hanno proseguito la reazione abbiamo una esplosione fondamentalmente che cosa, su, cosa genera? Genera una nube tossica, una nuve tossica eh, che eh, qualche giorno dopo inizia a provocare, cioè il giorno dopo inizia a provocare la morte degli animali il 14 luglio, cioè dopo due giorni, i primi effetti sull'uomo, il 17 luglio si conferma che una molecola che era indesiderata invece si ritrova fondamentalmente sul terreno, negli animali morti e così via, cioè una molecola che si chiama diossina. Non ci interessa come è fatta, ve la mostro per dire che è abbastanza complicata ed è una molecola che è facilmente eh, distinguibile dalle molecole naturali perché è sintetizzata dall'uomo, quindi quando la trovo vuol dire che ce l'ha portata all'uomo. Quindi la posso trovare anche in Antartide o in Groenlandia, dove vogliamo, sulle Alpi ma questa l'ha fatta all'uomo, quindi è eh, l'indicatore di un impatto che io chiamerò antropico. Perché questa era così eh, importante? Perché chiaramente gli interventi sono stati, è eh, tossica chiaramente questa molecola, gli interventi sono stati ah, abbastanza immediati, cioè eh, evacuazione della, po della popolazione e poi una serie di campionamenti eh, diciamo abbastanza molto diciamo eh... io devo dire una parola più formante ma non va bene, cioè una, una sono stati molto accurati, diciamo così, Acqua e suolo, l'aria, vegetali e poi la domanda sugli esseri umani perché eh, al di là degli effetti visibili eh, l'uomo accumula come un animale no? chiaramente sono fatti di tessuti organici e quindi eh, in quel momento non si sapeva cosa fare fortunatamente chi dirigeva tutte le operazioni pensò di prelevare il plasma, cioè del sangue e di congelarlo perché? perché in quel momento non esisteva né modo per valutare il quantitativo di diossina nel sangue o negli esseri umani L'area interessata eh, venne divisa in alcune zone, una zona A chiaramente più interessata perché era quella sotto vento e poi via via la zona A, diciamo, impatto decrescente. Eh, si pensò di rimuovere il suolo contaminato, 300.000 metri cubi di suolo sono stati mandati in discarica, mentre gli effetti eh, sul, eh, sull'uomo si manifesta manifestarono prima con effetti con la cloracne che non è una malattia di contatto ma è una malattia da ingestione cioè non è il contatto della diossina cioè viene, diciamo, si sviluppa dopo l'ingestione della eh, diossina quindi era chiaro che questi bambini avessero accumulato nel loro corpo della diossina ma ancora quanta ce n'era non la sapevamo quindi nel 76 non sapevamo analizzare di ossina nel sangue, o meno, le metodi che avevamo a disposizione non erano sufficienti, il siero prelevato veniva congelato ed è stato analizzato. Pensate voi, dopo 11 anni, nell'87. Solo nell'87 è stato scoperto un metodo chimico analitico per analizzare questo, eh, diciamo, questa molecola. Per quale motivo era così importante? Perché, come vedete, qui tra il 77 e l'85 delle 17 na eh, nascite, 13 femmine e 4 maschi, tutti poi nell'87 manifestarono una concentrazione di eh, diossina molto elevata. Adesso questo numero non vi dice niente, ma fate conto che fra i casi di eh, diciamo esposizione eh, accidentale o per incidente alla diossina, questi bambini erano nel mondo e negli anni erano quelli con la concentrazione maggiore, cioè i più esposti al mondo. Perché è così importante sapere queste cose? Perché gli effetti dell'uomo, anche se, tra virgolette, c'è sempre una certa percentuale di probabilità, cioè è un rischio, non è la certezza, però davano problemi abbastanza eh, importanti. E soprattutto per quanto riguarda gli effetti di cancerogenicità, Ultimamente è stato dimostrato che, diciamo, solo una piccola percentuale di quelli che sono stati apportati hanno sviluppato soprattutto dei, una eh, forma di un linfomi, fondamenti del sangue. Quindi la diossina non è più considerata un, un, diciamo, eh, una molecola cancerogena, come, molte, al, come altre, però è chiaro che l'esposizione, cioè la quantità accumulata, era elevata. Solo nell'87 abbiamo avuto la certezza e questo è proprio quello che fa la chimica analitica, determinare dei metodi sicuri, un chimico direbbe preciso e accurato, comunque metodi sicuri per determinare che cosa? le concentrazioni di specie che poi possono essere correlate a effetti tossici di qualunque tipo. Tutto questo però, anche se apparentemente molti lo diciamo, tra virgolette, poco simpatico, ha dato vita a una direttiva europea che tutt'oggi è legge europea ed è molto importante ed è stato grazie all'intervento, eh, si parla sempre male dell'Italia, mentre nel 76 l'Italia ha fatto delle cose, cioè eh, chi ha, ha diciamo, predisposto quei primi momenti, cioè in azione dei primi momenti ha fatto qualcosa che adesso viene ricordato viene, ed è, viene utilizzato come modello per questi problemi. Bene, eh, Adesso arriveremo alla Valvedello che con questa piccola introduzione che cosa volevo farvi capire? Voglio farvi capire che eh, nell'ambiente ognuno deve fare la sua parte. La parte del chimico è quella di riconoscere in un certo senso le specie chimiche ci sono, che sono presenti e dargli anche un senso, tra virgolette, se sono per esempio di origine antropica, cioè realtate sintetizzate dall'uomo, piuttosto che eh, di origine naturale, per esempio, qui l'uranio non è di origine antropica, arriva dall'uomo, ma noi possiamo anche distinguere gli effetti di Chernobyl, che invece è un'induzione tra in virgolette eh, legata a un incidente, quindi un effetto antropico. Quindi, adesso, lascio la parola al dottor Piasini che vi eh, illustrerà il lavoro che è stato fatto in Balvedello, che non è paletto, che è la paletta opposta, diciamo, il versante opposto, e quindi, lascio la parola a Paola. Bene, come ha già detto il professor Pozzi, la Valvedello è di qua, qua dietro, esattamente si trova nel comune di Piateda, nella parte più meridionale, proprio al confine tra la Valtellina e l'Alta Valsebiana. L'orientamento è nord-sud, è percorso da un torrente, l'omonimo torrente, il torrente Vedello, che confluisce, va a finire, nel lago di Skais, che è appunto, un bacino idroelettrico, è già stato citato prima nel primo video. La zona della miniera dove è stato trovato l'uranio è il versante destro della valle, questa zona. Ecco, qui possiamo vederla anche da una foto. Vedete che è proprio largamente antropizzata. È stata costruita questa strada per arrivare agli imbocchi delle gallerie. E perché è così importante questa zona? Perché qui sono stati trovati i depositi di uranio più grandi di tutta Italia. E quindi, sono stati avviati poi immediatamente dei lavori per andare a vedere effettivamente se fosse stato possibile estrarre dell'uranio. Anche perché va considerata che questa comunque è una zona molto impervia, perché ci sono cime fino anche a 2700 metri d'altezza, ci sono dei vecchi bacini glaciali, quindi è una zona difficile da raggiungere. Come detto, l'uranio, è stato scoperto nel 1975, grazie a, un, a uno spettrometro, alla G-Gamma, aeropasportato, quindi era stato fatto questo programma aereo per monitorare l'eventuale presenza di uranio sulle Alpi e qui fu trovato l'uranio. Naturalmente a questo seguivano delle prospezioni geologiche sul luogo e furono verificate effettivamente la presenza di alcuni minerali contenenti uranio. Questa, ad esempio, è la pecablenda, che è un ossido d'uranio, e questa, la torbernite, che è un fosfato idrato di uranio e, e rame. Insomma, le forme non, non le ho messe, perché sono delle robe astruse, sono anche più da geologi che da chimici. Le ricerche minerarie quindi, si svolsero in una zona d'altezza tra i 1800 e i 2100 metri, iniziarono nel 1977 e portarono alla costruzione di ben 11 km di gallerie e fu accertata la presenza di uranio fino a 600 metri di profondità poi non si andò oltre quindi magari ce n'è anche di più non si sa quanto ce n'è perché nell'83 le ricerche furono introdotte. e furono interdotte ma comunque furono verificate la presenza di molto uranio tra i 2600 e le 6000 tonnellate di ossido d'uranio sfruttabile dall'industria ricordiamoci che a quei tempi l'Italia aveva ancora delle centrali nucleari quindi Leni era molto interessata eventualmente all'uranio, altrimenti avrebbe dovuto ricavarlo dall'estero. Questo è un po' lo schema, la sezione della miniera. Si può vedere che il livello centrale, il livello 1, è il più esteso. In nero ci sono iniziate eh, le rocce contenenti l'uranio, vediamo che appunto sono tre livelli. Questo è il sito oggi, come vedete, completamente abbandonato dopo il 1983. Fu abbandonato molto probabilmente per ragioni economiche. Perché sì, durante c'era, però alla fine non era tantissimo e il posto era, diciamo, decisamente scomodo da raggiungere. Questa è una delle gallerie, vedete tutta abbandonata, costruita, e questo è il lago di Skaes da una delle gallerie. Ma veniamo all'analisi che sono state svolte. Sono state svolte prima di tutto dell'analisi delle acque. Perché sono state svolte? Per vedere se queste attività minerarie hanno avuto un impatto ambientale significativo. Quindi è stata promossa una campagna di due anni dal luglio del 2002 all'ottobre del 2004 campionando in diversi siti e in diversi periodi dell'anno per vedere la variabilità della concentrazione di uranio durante i vari periodi dell'anno, anche la variabilità stagionale. Naturalmente oltre all'uranio sono stati analizzati altri elementi, anioni anioni e ioni per caratterizzare le acque e i vari parametri tipici, temperatura, pH, conducibilità e calinità, che servono a noi chimici sia per caratterizzare le acque sia sì anche per fare le analisi, insomma, va bene, non mettiamo in dettaglio su queste cose. Guardiamo invece i siti di campionamento. La zona della miniera è questa. Abbiamo preso un campione, abbiamo preso, hanno preso perché il professor Pozzi non l'ha preso, io allora ero, pi ero piccolo. Allora, sono stati campionati qui. Il punto 1 è appena a monte della miniera. E perché? è Preso un campione si prende sempre un campione appena a monte della zona, della zona analizzata per determinare il bianco ambientale, cioè qual è la concentrazione di in questo caso uranio nelle acque prima che le acque interagiscano con la zona mineraria. Questo è importante da sapere per avere la base. Infatti, anche altri punti sono stati presi per determinare il bianco, come il 9 e il 10 che vedete sono due sorgenti sul versante opposto della miniera. Mentre gli altri punti, il 4, il 2, il 3, l'8 e il 5, sono tutti stati raccolti all'uscita delle gallerie dove c'è il canale di scolo dell'acqua che è proveniente dall'interno della galleria. Il 6 sul torrente vedello. dopo l'immissione delle acque provenienti dalla zona mineraria dentro allo stesso torrente. Poi l'11 dal torrente Calorno che è quello che viene dalla valle laterale e che non è interessato. Dell'attività minerarie e il 7 nel lago di Skies per vedere la diluizione del la diluizione nelle acque. Bene, la parte fondamentale per avere delle ottime analisi è il campionamento, che per noi chimici analitici è molto importante. Perché se non abbiamo un corretto campionamento, quindi non abbiamo un campione che rappresenti, rappresenti quello che vogliamo analizzare. Oppure, se raccogliamo un campione, ma poi lo infiniamo, le nostre analisi non valgono più niente, non sono più sicure, come diceva prima il professor Pozzi. Non stiamo applicando un metodo sicuro. Quindi, ci sono delle procedure che non restano anche a dire perché sono maniacali il lavaggio di tutti questi contenitori dove mettiamo l'acqua per poi analizzarla. Vedete, ci sono questo qui è un conducimento per usare la conducibilità. Queste qui sono tutte delle pipette, siringhe, cose che noi usiamo per campionare o per inserire alcuni reagenti, già subito dopo il campionamento, all'interno dei campioni per stabilizzarli, perché è importante che il campione arrivi integro al laboratorio per quell'analisi che non possiamo fare sul campo. Alcune analisi possiamo fare lì, altre dobbiamo fare dopo, alcune addirittura bisogna aspettare anni, come nell'esempio di prima il sangue è rimasto congelato per 11 anni prima dell'analisi, quindi la stabilità è molto importante, se no andiamo ad analizzare una cosa che non è quella di partenza e le nostre analisi non hanno più senso. Quindi per noi, chimici analitici, il, il campione è una cosa molto importante. Questa è la tipica espressione del chimico analitico quando vede dei campioni. Sono il nostro tesoro. <ride> Beh, parliamo adesso dei risultati. <ride> Vedete, questa è una mappa della Vapedello. È evidenziata la concentrazione di uranio riportato dagli 11 siti di campionamento su tutta la superficie, questo si fa con dei programmi al computer, naturalmente non è la concentrazione effettiva, è solo quella dei punti, però ci dà un'idea della distribuzione de dell'uranio. Le zone gialle, gialle e verde chiaro, sono quelle dove la concentrazione di uranio è maggiore, noi vediamo proprio che questo è nella zona della miniera, e nel corso del torrente, dopo che l'acqua e la miniera raggiungono il torrente. vedete? Le, queste linee eh, congiungono le zone con la stessa concentrazione. Anche qua, nel versante opposto, dove l'orario non c'è, vedete che infatti il colore è verde, qui sopra nel monte, vedete che il colore è verde perché l'orario non c'è, e qui nel lago di Skies, dove è molto diluito anche dall'acqua del torrente di Calogno, vediamo che la colorazione ma già più sul verde perché la concentrazione di uranio è molto minore adesso per dare, dare un'idea nel lago è 100 volte minore che all'uscita all della miniera questi sono i risultati una parte dei risultati che riguardano i campioni se vi ricordate l'1, il 2, il 3, il 4 e il 5 della zona della miniera quindi l'1 è il bianco e vediamo che fatti a zero. È sotto il limite delle nostre macchine, non riusciamo a misurare l'uranio diretto, Mentre il 5, che è quello più in basso, è quello con una concentrazione maggiore. E questo probabilmente perché? Perché venendo l'acqua dall'alto, il tempo di contatto con la faglia contenente queste, questi minerali ricchi di uranio è maggiore e quindi l'acqua ha più tempo per arricchirsi di uranio. Vediamo, le concentrazioni qua sono espresse magari microgrammi litro, non vi dice niente, però sono parti per miliardo, quindi cioè, è una cosa molto piccola. Per farvi capire, una parte per miliardo è un milligrammo in una tonnellata, cioè un granello di polvere in una tonnellata, quindi arriviamo davvero a dei, a dei numeri, a delle concentrazioni molto basse. E quindi è per questo che è importante il campionamento. Vediamo che ci sono anche delle variazioni stagionali, perché i campioni raccolti in vari periodi dell'anno danno risultati diversi. Adesso vediamo di approfondire un po' questo aspetto. Vediamo che l'estate la concentrazione è minore, mentre di primavera e di autunno la concentrazione è maggiore. questi qua sono per il per il sito C5, però per gli altri per andamento analogo. E questo perché? Perché d'estate abbiamo più acqua in superficie per via delle precipitazioni che sono piovose e per via dello scioglimento delle neve. Ricordiamoci che siamo in quota, siamo a 2000 avrietri. Mentre in primavera e in autunno ci sono precipitazioni più che altro nevose e le nevi quindi non si sciolgono, quindi si ha meno acqua e quindi per effetto di diluizione d'estate la concentrazione è minore, mentre d'autunno e di primavera c'è meno acqua, la concentrazione è maggiore. Oltre ai campioni di acqua sono state fatte poi altre analisi. Analisi dei sedimenti del lago di Scalis, confrontati poi con i sedimenti del lago di Como e analisi di alcuni alberi degli anelli, dei bronchi interni agli alberi della Valvedello, confrontati con medesime analisi svolte su alberi nell'area urbana di Como. Qui vediamo i risultati, vediamo sempre qui la concentrazione di uranio è sempre espressa in parti per miliardo, quindi vedete che comunque l'uranio è poco. Vedete che sia... questi sono gli alberi di Como, Vedete che c'è proprio un incremento netto a partire da metà anni Ottanta, perché perché nell'86, dopo il disastro di Chernobyl, in tutta Europa si scontrò proprio un aumento di questi materiali radioattivi nell'aria. E questo è dovuto, è un andamento antropico, è dovuto all'uomo. Mentre per la Valvedello vediamo che c'è un incremento, ma soprattutto a fine anni 80, 88-89. Perché questo? Questo è dovuto a un fatto naturale. Nell'87 qui in Valtellina c'è stata l'alluvione e quindi cosa è successo? L'alluvione ha smosso probabilmente delle rocce ricche di uranio che si è poi mobilizzato. Qui poi si vedono due alberi, il vedello 1 e il vedello 2. Il vedello 1, che è quello nero, è proprio posto in una zona sotto, sotto la miniera, mentre il vedello 2 è situato nel versante opposto della valle e vediamo che fino all'alluvione della Valtellina il livello di uranio era praticamente identico in entrambi gli alberi tante volte anche sotto il limite delle nostre macchine eh, però dall'alluvione della Valtellina in poi c'è molto più uranio nell'albero sotto la miniera quindi questo sembra proprio avvalorare la tesi che con l'alluvione delle rocce provenienti da quel taglio si siano eh, spostate e abbiano così mobilizzato l'uranio Un'altra cosa che ci permettono eh, gli alberi è dare una scala temporale, che con le acque non possiamo farlo perché le acque scotono. a meno che non prendiamo un campionamento sempre nello stesso luogo tutti gli anni, però, ad esempio, nell'esempio di prima, abbiamo potuto farlo dal 2002 al 2004. Qui, anche se il campionamento è stato effettuato nel 2005, possiamo andare indietro fino alla nascita dell'albero, perché ogni anno c'è un nuovo anello e quindi possiamo riconoscere esattamente l'anno e eh, meglio una scala per avere la concentrazione dell'elemento che ci interessa, in questo caso l'orario. Poi, altra analisi abbiamo fatto sui sedimenti e si può vedere l'andamento, anche qui, da metà anni 80, questo lago di Como, vedete, ha un aumento, mentre nel caso del lago di Sky, Vedete questo aumento a metà anni 80 dovuto sia al Cerno che all'alluvione, che coincide poi infatti con l'aumento negli alberi. Qui c'è anche una distinzione tra legno, eh, legno primaverile e legno invernale, quindi legno più tardo, e si può vedere come nella stagione primaverile ci sia un maggiore accumulo di uranio all'interno dell'albero. Quindi, per concludere, quali sono le conclusioni a cui siamo giunti? Che beh, le concentrazioni di uranio presenti nelle acque sono comunque notevoli, cioè sono notevoli nel senso che si, eh, si possono tranquillamente apprezzare grazie all'analisi. Però c'è una buona notizia. Una buona notizia è che questi dati sono molto simili a quelli raccolti nel 80 quando prima dell'inizio di attività mineraria per verificare il livello di eh, uranio naturale presente nelle acque sono state fatte delle analisi e i risultati sono molto simili. Per farvi un esempio, quando li ho messi, però in casi di miniere attive, noi qui abbiamo sempre parlato di parti per miliardo, si arriva a concentrazioni anche 100 o 1000 volte superiori, quindi si parla di parti per milione. Quindi cioè, dal punto di vista ambientale non, non ci sono rischi evidenti. I livelli grande delle acque quindi sono attribuibili a processi naturali, al weathering delle rocce il weathering è la dissoluzione chimica causata dalla carbonica atmosferica e dal bicarbonato presente nelle acque. Quindi dopo vent'anni dal termine dell'attività mineraria l'impatto ambientale non è significativo. Per quanto riguarda l'analisi dei sedimenti degli alberi, abbiamo visto che c'è proprio questa differenza tra la zona di Como e la zona da Valvedello, che è causata dall'alluvione dell'87 ed è proprio lì che la concentrazione di uranio è aumentata di molto e che si ha un diverso andamento, appunto, dovute a diverse condizioni ambientali tra la zona di Como e quella da Valvedello. Per ulteriori informazioni potete consultare questi articoli scientifici che sono stati pubblicati, oppure questa che è la tesi di laurea del dottor Gabriele Calugatti che lavora ancora adesso all'università ed è anche in biblioteca Piatena, giusto? È, è lì. Quindi se vi interessa potete andare a leggervela. Bene, io ho finito, se ci sono...